Mi pare la Befana che sta facendo la pozione, ma... Non so che Befana. Qua verranno panella, la siciliana. Preparazione. Un litro e mezzo di acqua. Versarla a una pentola. Ci accendo. Fuoco basso. di ceci. Quant'è? Mezzo chilo. Mezzo chilo di farina di ceci. Con acqua fredda? Acqua fredda. Si butta tutta? Si. con le mani così per ora per scioglierla. due pizzichi una volta già sciolto tutti i crombo mi la mano prendo un cucchiaio prezzegolo bello fresco fresco già tagliato già tagliato come si chiama questo? E niente, poi mescolo. Quando fai il, il bollore forte, e la farina di ceci deve venire molto fine e sciolta. Dopo la metto nei piatti. Per ora ancora siamo a niente. a mescolare per mezz'ora fino alla pollezione fino alle pollezioni belle porte e poi procediamo ci vuole tempo Andiamo ma aggiornaci. Ora non è. Tra poco. Ora dunque, quando si capisce che è cotto? Tra poco. Appena si stacca la pentola. Un poco ci spengo. Non posso sbagliare Già spento Spiega, spiega Metto le piatti Si spalma nei piatti All'antica Che formette non è così un... si... All'antica si spalmava nelle tavolette di legno o nei piatti o nei piatti però nei, nei piatti credo che venga più liscia liscio eh bisogna farlo veloce eh, ne penso no? si sì, veloce si spalma sottile che più raffredda più diventa duro. con l'impasto che rimane che non si riesce a lavorare si fanno delle polpette invece questo schiacciano per far uscire l'aria per tenerlo bello compatto poi mi ripagano le mani perché è caldo no non è caldo è per un appiccicare in acqua Ai. Quando sono freddi ancora su caldo si taglia e viene a posto vatti da me l'olio ora Appena sono biondi, si scendono. Panelle, panelle! Panelle. Sale. Sale. La panella, calda calda, va a finire nella mia pancia. Mmm, buonissima. Buona, 10 lode a Mamma Teresa. Allora, vi saluto. Abbiamo finito. Ciao.